Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula, la politica locale a confronto. Una puntata particolare quella di oggi, perché parliamo di un tema eh, prettamente di carattere insomma, locale ma anche nazionale. Oggi è un giorno eh, particolare, il 6 di marzo, sono partite infatti le domande per il reddito di. Eh, solidarietà, il reddito di cittadinanza reddito di cittadinanza che è un po' l'argomento del giorno anche guardando tutte le agenzie di stampa, un argomento che noi cercheremo di approfondire con due ospiti che ci raggiungono da Bologna, in realtà una ancora deve arrivare anzi li ringrazio partendo da Andrea Bertani del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale Ciao, buonasera Ci deve raggiungere Nadia Rossi, eh, consigliere regionale del PD, entrambi vengono da una commissione che si è svolta proprio nel pomeriggio, quindi c'è stato qualche inghippo, un po' di traffico, noi intanto partiamo, non potevamo aspettare, aspettare oltre, però partiamo facendo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, abbiamo eh, in questo servizio di apertura preso lo spot che era stato girato proprio per lanciare il reddito di eh, cittadinanza con alcuni anche eh, dettagli relativi alle modalità per presentare la domanda e poi ancora sentiamo anche eh, uno stralcio dell'intervento del Vice Premier eh, Di Maio quando è stato presentato proprio il sito dedicato al reddito di cittadinanza. Allora il servizio. Il reddito di cittadinanza è legge. Presenta la domanda dal 6 marzo sul sito del reddito di cittadinanza, negli uffici postali o ai CAF. Puoi farlo online con l'identità digitale Speed e in ogni caso con l'ISEE aggiornato. Richiedili subito. Chi ne ha diritto? Possono richiederlo cittadini italiani, europei, lungo soggiornanti, residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per accedere al reddito di cittadinanza è necessario avere alcuni requisiti. Per esempio, il tuo ISEE aggiornato deve essere inferiore a 9.360 euro annui. Il tuo patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, non deve superare i 30.000 euro. E il tuo patrimonio finanziario deve essere inferiore ai 6.000 euro. Il limite cambia se il tuo nucleo familiare è numeroso o se conta persone con disabilità. Nessuno dei componenti familiari deve aver lasciato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti. Per tutte le richieste presentate, l'Inps verificherà l'esistenza dei requisiti necessari. Se la domanda sarà accettata, ti sarà comunicato a fine aprile quando e in quale ufficio postale potrai ritirare la carta del reddito di cittadinanza sulla quale saranno via via caricate le varie mensilità. Dopo l'accettazione, sarai contattato dai centri per l'impiego o dal comune per avviare la tua formazione e l'inserimento lavorativo o un programma di inclusione attiva. Ricorda che hai tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda per maturare il contributo già dal mese di aprile. Il beneficio economico varierà in base a diversi parametri. Se vivi da solo, ad esempio, potrai ricevere fino a 780 euro al mese, fino a 1280 euro se la tua famiglia è composta da due adulti e due figli, di cui uno maggiorenne. Per i requisiti vai sul sito. Reddito di cittadinanza. Una rivoluzione per il mondo del lavoro. Quella che vedete è la numero uno. La numero uno che è numerata come prima card stampata da poste italiane e che non potrà essere utilizzata per il gioco d'azzardo, non potrà essere utilizzata per una spesa che ha distrutto le famiglie italiane. È la card su cui lo Stato italiano erogherà a 5 milioni di persone coinvolte 1 milione e 700 mila famiglie sia il reddito di cittadinanza che la pensione di cittadinanza. Non dimentichiamo che nel programma del reddito ci sono anche i nonni, quei nonni, 500.000 nonni che in Italia vivono in una condizione di difficoltà e di povertà e che noi porteremo a 780 euro minimo per 500.000 persone. Bretani, abbiamo dato qualche dettaglio, agevolati anche da questo servizio. Oggi è una giornata importante per il Movimento 5 Stelle, perché questo è uno dei provvedimenti un po' simbolo del Movimento. Sì, oggi è una bella giornata, perché è una bella giornata come dicevi, per il Movimento 5 Stelle, perché porta a compimento un sogno e una promessa. Un sogno che è nato nel 2013... E una promessa, una richiesta che abbiamo fatto in diversi anni di legislatura sia in Parlamento che in Regione Emilia Romagna e che abbiamo testimoniato nelle marce fra Perugia e Assisi per appunto sostenerlo, ma è una bella giornata anche per i cittadini eh, italiani, soprattutto per quelli che si trovano in difficoltà, perché l'obiettivo del reddito di cittadinanza è finalmente eh, rimuovere quelle, quelle disuguaglianze che si sono rafforzati in questi anni, 5 milioni di poveri, 1 milione 3, 1 milione 6, 1 milione 9, secondo delle stime, di famiglie in difficoltà e che ad oggi cominciano un percorso tramite queste risorse di reinserimento e formazione per rientrare nel cerco del lavoro e durante questa ricerca hanno un sostegno per poter vivere dignitosamente. Provvedimento che abbiamo sentito è stato anche oggetto di, di molte critiche nel corso dei, eh, dei mesi. Eh, una era quella anche del trovare i fondi necessari, qualcuno ha detto che questi fondi in realtà non ci sono. I fondi, come abbiamo sempre detto, dalla prima eh, proposta di legge eh, certificata anche dalla dello Stato c'erano e ci sono, ovviamente nel percorso di eh, affinamento del procedimento eh, si è eh, stanziato quello che serve è per quest'anno, sapendo già che si parte circa da aprile, anche l'Inps nella sua relazione ha certificato che in base alle stime di reddito e di numero delle famiglie quei 7 miliardi circa che sono stati stanziati sono sufficienti, più un miliardo per rafforzare e riqualificare i centri per l'impiego. Questo è quello che serviva e questo è quello che abbiamo messo nella manovra di bilancio. In questo primo giorno si fa un po ancora, insomma, non ci sono le stime definitive, ma anche un bilancio di quello che è stato l'avvio, perché c'era un po' di timore anche su questo. In realtà, leggendo anche le agenzie che sono uscite, si parla di un avvio soft per quanto riguarda anche le domande. Sì, certo. Uh, mentre ieri si parlava di catastrofe eh, annunciata per oggi per le file, l'assalto alle poste, eccetera, invece oggi eh, la... Le richieste sono partite in maniera ordinata, anche grazie ai CAF, anche grazie alle, fra l'altro un ringraziamento a chi lavora nei CAF, a chi lavora alle poste, perché questo è un nuovo percorso per tutti e quindi grazie ai CAF e grazie alle poste si parla di circa, almeno alle poste, circa 30.000 richieste, anche i CAF sentivo prima la radio, qui a Rimini mi pare ci siano circa 200 richieste, più o meno sono circa 200 richieste anche nelle province eh, qui attorno. Non vorrei che domani... <coughs> Visto che ieri si parlava di catastrofe per le file, domani si parli di flop. Io penso che non sia un flop, è un inizio ordinato, che è quello che deve essere, perché per questo mese si tempo da oggi fino al 31 eh, di, di marzo, poi queste domande avranno evasione in circa 15-30 giorni e poi a partire dal 5 aprile e al 5 di ogni mese si potranno fare le domande. Quindi non c'è fretta, ognuno prepara la sua situazione, compila i moduli, fa sé e si presenta se ha i requisiti. Tra l'altro ricordiamo, si è partiti con le domande, però ancora c'è il famigerato, famoso decretone che deve ancora passare al, al vaglio del, del Parlamento. Sì, nel, de nel decretone essenzialmente, mi sembra di aver capito, che cambierà poco, qualche requisito in più e quindi probabilmente dovranno essere adeguati i moduli che in questi giorni si stanno facendo, ma soprattutto nel decretone c'è un aspetto che si sta chiarendo che è quello della collaborazione con le regioni. Perché una parte fondamentale del progetto del reddito di cittadinanza è il lavoro dei centri dell'impiego, centri dell'impiego che purtroppo negli anni sono stati sempre molto depotenziati. Uno degli strumenti è il concorso regionale per arrivare a aggiungere 4.000 eh, lavoratori all'interno del centro dell'impiego più i 6.000 che sono i famosi navigator. Su questo c'è ancora un po' di discussione e, secondo me, anche troppa polemica da parte delle regioni e all'interno del decreto si andrà ad affinare anche questa parte qui perché forse si parla di un numero inferiore scelti dall'AMPAL, quindi dal, dal governo centrale e un numero maggiore per quanto riguarda le regioni, ma sono dettagli. Ha accennato lei ai navigator, che è una un delle figure intorno alle quali si è creata anche un alone di mistero, ma chi saranno questi navigator? Cosa faranno? Anche perché il nome insomma, richiama anche altre cose? Ci ecco, può spiegare questa figura che ruolo avrà? Sì, il nome, lo ammetto, per me non è felice se poteva usare un nome più sa che nei, centri, italiano, per nei centri per l'impiego di Rimini qualcuno si è presentato dicendo che voleva fare il Terminator. Esatto, sì, esatto. esatto. Non è la stessa via. cosa. Non è la stessa cosa, il Navigator essenzialmente è una persona che ti indica la rotta e ti aiuterà nel tuo piano di riqualificazione, perché qual è l'idea del reddito di cittadinanza? Ti do un aiuto per ricollocarti all'interno del mondo del lavoro. Intanto il centro dell'impiego deve diventare un catalizzatore di domande e di offerta, quello che fino ad oggi non è riuscito a fare, perché mi sembra le statistiche dell'Emilia Romagna, i centri per l'impiego trovino occupazione per il 5% di quelli che si rivolgono lì. Il navigator è una persona che ti aiuta a capire quali sono le tue competenze e capisce quali sono le competenze richieste dalle imprese e ti crea un percorso di formazione. Quindi sono dei tutor essenzialmente, quindi diventerà importante anche il percorso di formazione. Ad esempio in questi giorni si sta discutendo molto che sono importanti le middle skill, cioè quelle eh, competenze informatiche di base o medie molti non le hanno, soprattutto anche chi è uscito diciamo, eh, dal circuito del lavoro, cinquantenni o anche più, che magari non sono formati su questi aspetti, il navigator assieme agli enti di formazione servirà a dire guarda, a te ti serve imparare a usare gli strumenti di Google, gli strumenti social eccetera e con questi poi sarai più abile ad entrare nel mondo del lavoro di nuovo. Si attendeva in questa giornata un po' particolare insomma una eco mediatica abbastanza forte e lei diceva il rischio è che domani qualcuno dica non c'è stata la fila quindi è stato, è stato un flop, vi sentite un po' i riflettori accesi in queste, in queste giornate su questo provvedimento? Sì, ma io sono contento che ci siano i riflettori accesi su questo provvedimento. In questi giorni sento in televisione e radio eh, parlare, sento intervistare eh, i cittadini, ho, sentito, ho visto anche il servizio delle Iene ieri, in cui ci sono persone normali che si sono trovate in difficoltà e oggi mi sembra di sentirle felici di trovare, trovare un'occasione. Fra l'altro sentivo anche eh, sempre, eh, oggi alla radio, ma anche leggevo qualche articolo. La cosa che sta colpendo di più e che a me ha colpito di più è che i centri dell'impiego, anche qui a Rimini, dicono rivediamo persone che erano anni che non vedevamo. Cioè, L'idea è che stiamo riattivando delle persone che erano uscite dai circuiti e dei centri dell'impiego, dei centri di formazione, si erano rifugiati in un limbo eh, in cui non, non facevano nulla. Stessa cosa anche i CAF stanno dicendo oggi, eh, vengono persone che noi non intercettavamo, non erano persone che venivano a fare l'ISE, non erano persone che venivano a fare la dichiarazione dei redditi, sono persone che si stanno riattivando. Questo secondo me è il segnale più bello di questa giornata. Cos'è che differenzia il reddito di cittadinanza dai sistemi precedenti? Parliamo del reddito di inclusione, innanzitutto sì. quello a livello nazionale, poi a livello regionale c'era il RES, il reddito di solidarietà. Diciamo che il reddito di cittadinanza è un'evoluzione, un ampliamento, ma anche qualcosa di diverso. Il REI ed il RES erano strumenti soprattutto di aiuto a famiglie in estrema povertà, in Emilia Romagna, ma anche Corea, si era partiti con una soglia ISE di 3.000 euro, quindi una platea molto ristretta, con persone e famiglie con povertà estrema e su questo sicuramente c'era urgenza di partire. Con la seconda fase si è arrivato ad una platea di, con un ISE di 6.000 euro e adesso con il reddito di cittadinanza la platea si amplia ancora di più fino ad arrivare appunto a circa quei 5 milioni e di persone con un ISEE non superiore ai 9.000 Euro, quindi il primo passo è che la platea si è allargata, l'altro aspetto è che anche l'importo che viene erogato è un importo maggiore e significativo, mentre prima si parlava di 150-300 Euro, che si può arrivare fino a 780 Euro, una parte per i consumi e una parte per l'affitto, e l'altro aspetto è quello dell'attivazione, perché il REI ed il RES in realtà non prevedevano un percorso così eh, puntuale di formazione e di reinserimento del lavoro, cioè i centri per l'impiego entravano marginalmente. In uh, Emilia Romagna il uh, um la legge dei fragili, diciamo che è una legge che in parte includeva anche il res, ma era rivolto a chi si trovava in difficoltà, ha coinvolto circa 10.000 persone, solo, solo 2.000 circa di queste sono state mandate verso i centri per l'impiego, quindi un quinto. Il reddito di cittadinanza prevede che saranno almeno un terzo quelli che si attiveranno dal punto di vista lavorativo. Leggendo anche le agenzie battute nella giornata di oggi c'è una uh, dichiarazione, una perplessità che arriva dalla CEI, gliela leggo così magari sì. può darmi la sua versione, tra i rischi del reddito di cittadinanza vi è quello di attenuare la spinta a cercare lavoro o a convincere, a rinunciare a offerte di lavoro che prevedono una retribuzione non distante da quanto previsto dal reddito, questo dice appunto l'Ufficio Nazionale per la Pastorale Sociale del Lavoro della CEI e il Comitato Scientifico delle settiman Settimanali Sociali dei Cattolici tra l'altro in un'audizione alla Camera, proprio dedicata al decretone di cui parlavamo anche prima, è enorme, aggiungono poi il rischio di aumentare queste forme di cittadinanza, non solo passiva, ma anche parassitaria nei confronti dello Stato. Sì, io penso che questo sia una delle critiche, il reddito di cittadinanza riceve due tipi di critiche, una diciamo di tipo filosofico e una di tipo attuativo, qui siamo più nelle critiche di tipo filosofico, c'è qualcuno che dice che... Eh, tutti hanno diritto a un reddito base e quello sarebbe il, il reddito base minimo garantito per tutti senza condizionalità. Ci sono esperimenti in tutto il mondo, eh, in Finlandia ma pure in Kenya eh, si sta sperimentando un reddito base incondizionato per capire se è vero che se ti do un reddito incondizionato tu tendi a disattivarti piuttosto che ad attivarti. In Kenya c'è questa grande iniziativa eh, basata su un ente caritativo americano in cui eh, sono coinvolte circa 20.000 persone, divise in, uh, in alcuni villaggi, una ventina di villaggi in cui verrà dato un reddito incondizionato per 12 anni, in un'altra ottantina di villaggi solo per due anni, in un'altra centina di villaggi nulla. I primi confronti che stanno, si stanno facendo eh, danno Smentiscono un po', danno un dato un po' controintuitivo noi pensiamo se ti diamo dei soldi tu non fai nulla invece i primi dati dicono tu li spendi per le esigenze base della tua famiglia non li sperperi in alcol e a gioco d'azzardo quindi prima pensi alla tua famiglia e poi le investi per cominciare a fare qualche cosa per cominciare ad attivarti anche dal punto di vista lavorativo io penso che anche in Italia sarà così il rischio è che qualcuno non faccia nulla c'è ma io penso che invece sia più l'aspetto positivo di attivare le persone. Sempre nelle agenzie, nelle notizie arrivate in giornata, c'è una dichiarazione invece del presidente delle ACLI, Filippo Diaco, che dice se il decreto verrà approvato senza correttivi andremo incontro a diversi problemi. L'operatività ha preceduto la legge e quindi rischiamo di illudere molte persone che poi si vedranno togliere il beneficio. Cosa risponde? Questo è quello che dicevamo prima dell'approvazione sì, in corsa del decreto. Io penso che non ci siano così tanti vincoli che facciano decadere quelli che lo fanno in questo primo mese. L'altro aspetto appunto che dicevo è che ci sono comunque, quindi non è un reddito eh, minimo per tutti, ma ci sono delle condizioni, queste condizionalità verranno verificate e anche qui ci sono delle regole molto rigide perché tu rimanga dentro, quindi non è ammesso che tu faccia del lavoro nero, non è ammesso che tu faccia delle dichiarazioni mendaci, non è ammesso che tu eh, fai eh, tarocchi diciamo, il tuo ISEE cambiando residenza, eccetera. chi farà questo verrà punito, perché noi stiamo dando delle risorse di tutte a chi ha bisogno, chi le sfrutta in maniera impropria deve essere punito e quindi che, questo è un aspetto importante. Chi è chiamato a controllare su queste cose, a vigilare? Sicuramente chi, eh, ci saranno dei controlli, saranno eh, anche in base all'Inps, come succede anche per l'Isee in cui ci sono delle verifiche, anche qui sicuramente ci saranno le verifiche incrociate fra centro dell'impiego, Inps e agenzia delle entrate. E allora adesso andiamo a sentire, a vedere un altro servizio, questa mattina il nostro Maurizio Ceccherini è andato a fare un giro al CAF Acli qua eh, in centro storico a Rimini raccogliendo la testimonianza eh, di una persona che era lì in attesa, che aveva presentato la domanda e anche quella di chi gestisce il CAF per sapere un po' com'è andata questa prima giornata, allora vediamo. Sono stato contento perché sono venuto stamattina. Mi sono segnato, mi hanno dato più o meno un orario, l'orario è stato rispettato perché sono aspettato quei 15-20 minuti che ci sta, è normale. Mi hanno dato tutte le informazioni che mi servivano. Già stamattina alle 7 abbiamo aperto gli uffici, abbiamo le postazioni operative fino a questa sera alle 19.30 riusciamo ad accogliere circa 250 persone al giorno per cui stiamo riuscendo a gestire abbastanza bene i flussi che per adesso si sono mantenuti abbastanza intensi. Abbiamo cercato di allargarci perché altrimenti rischiavamo di non riuscire a supportare tutto il flusso per cui ci siamo venuti a appoggiare anche in sede provinciale qui delle Acri a Rimini per, per dare ulteriormente accoglienza a questo tipo di domanda. Il nostro lavoro in questo momento è anche molto di tipo informativo divulgativo, stiamo spiegando cosa Cade anche e soprattutto dopo aver fatto la domanda perché questa è la carenza più grande per cui bisogna aspettare che arrivi un sms dall'Inps nella seconda metà di aprile che eventualmente dirà se la domanda è stata accettata o meno, se la domanda è stata accettata entro 30 giorni la persona deve recarsi presso un centro per l'impiego per firmare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e contestualmente riceverà anche un altro sms dalle poste italiane che lo inviteranno in un luogo, e in un ufficio postale specifico, in una data specifica, ad andare a ritirare la card e a quel punto il circuito è chiuso. È già da qualche mese che per tutte queste persone abbiamo in realtà compilato le certificazioni ISE e, e, e siamo stati sul, attenti anche all'evoluzione sia della normativa come decreto sia a quello che sta avvenendo adesso in sede di conversione parlamentare qualcosina cambierà però a tutti gli effetti adesso le domande intanto partono e, e via. Per accedere ai vostri servizi in questi giorni come bisogna contattarvi? No, basta venire qui da noi, c'è una, una sorta di, di, di, di, di lista di attesa che riusciamo a dare indicativamente a che ora e in che giorno si farà, si farà la domanda, per cui riusciamo a gestire i flussi abbastanza bene. Può presentarsi chiunque, non abbiamo fatto differenziazioni di lettere, numeri, di, di, di lettere alfabetiche, perché per esempio le poste oggi si pre potevano presentare solo i soggetti da, con l'A e la B, noi stiamo accogliendo tutti, per cui riusciamo a gestirle abbastanza bene. Loro faranno la domanda all'Inps e l'Inps, come hanno detto loro, stabilirà quanto e cosa devo avere io. Dopodiché è finito, viene tutto quanto automatico. Grazie bocca al lupo. <ride> Grazie tante, arrivederci. Abbiamo raccolto anche la voce del, del signore che era insomma impegnato, è andato lì stamattina, in altri CAF si dice che c'era un po' di fila, questa mattina l'apertura, quanto tempo ci vorrà perché vada un po' a regime questo sistema? In teoria IMS ha detto che già le prime risposte sarà in grado di darle a metà aprile o comunque diciamo entro fine aprile, l'altro pezzo importante è quello successivo che è quello dell'attivazione, perché il reddito ha due pilastri, uno è l'attivazione lavorativa, quindi se tu sei in grado di rientrare nel mondo del lavoro tramite magari anche un percorso di, di formazione andrai presso un centro del lavoro, quindi adesso la seconda fase è quella di far partire e riqualificare bene i centri per l'impiego perché lì che si svolge è la parte fondamentale, l'altra parte invece è se è valutato che non riesci immediatamente ad essere riattivato nel mondo del lavoro, c'è un patto di attivazione sociale che è quello tramite i comuni, che è quello che già succedeva in parte con Rei, fra l'altro anche qui ci sono molte risorse che vengono indirizzate ai servizi sociali, si parla di raddoppiare e poi triplicare i soldi, le risorse che venivano date ai comuni proprio per il patto di attivazione sociale, che è quello che poi in parte ti richiede di, dare, di dedicare un po' di tempo per, per il tuo comune. Anche qui ci sarà una fase organizzativa. Qualcuno ha detto avete corso troppo, siete stati troppo veloci. Si è sentito. È vero, è vero si è sentito, però io penso che c'era un'urgenza eh, di rispondere a questa domanda. Leggevo ieri una simpatica affermazione di De Masi, il sociologo, che dice eh, L'uomo si pone tre domande fondamentali, chi siamo, dove andiamo e cosa mangeremo questa sera. Cosa chi diciamo, sostanzialmente sopravvive e vive bene può perdere tempo a rispondere alle prime due domande, chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena ha urgenza di rispondere alla terza domanda, cosa mangeremo questa sera, allora c'era urgenza di dare questo tipo di risposta. Un altro tema sul quale c'è un po' di discussione è quello dell'accesso degli stranieri al reddito di cittadinanza, leggo adesso sempre online che c'è un'associazione di studi giuridici sull'immigrazione che dice che alcuni aspetti del reddito di cittadinanza sarebbero incostituzionali perché penalizzano gli stranieri, sappiamo che c'è l'obbligo di essere in possesso di un permesso di lungo soggiorno, quindi si punta su questo e sul fatto che comporta un reddito minimo di 6.000 Euro l'anno che non è richiesto invece per, per gli italiani, cosa risponde? che anche nel REI e anche nel resto della regione Emilia Romagna c'erano dei limiti per quanto riguardava gli stranieri o i non residenti e ad esempio nella eh, legge dell'Emilia Romagna si parlava di almeno due anni di residenza in regione. Quindi alcuni limiti vanno messi e io penso che siano in questo momento anche qui per capire le risorse a disposizione, poi più avanti se ne può parlare. L'altro aspetto è che noi siamo al governo con un'altra forza che su, questo, su questi aspetti è molto più rigida e quindi anche su questo tocca trovare una sorta di mediazione. Ci sono tutta una serie di questioni sollevate sul reddito di cittadinanza, come sempre insomma, le cose nuove eh, richiedono anche tempo per tra eh, digerirle, come vede l'atteggiamento delle altre forze politiche nei confronti di questo, di questo provvedimento? Eh, purtroppo io registro soprattutto la posizione del PD molto critica. A me ha lasciato una cosa. Noi ancora di, siamo di in attesa, lo, lo ricordo che ci a chi ci segue da casa. Doveva essere nostra ospite anche eh, Nadia Rossi del PD, del, del consigliere regionale del PD, eh, ma ancora non è, non è arrivata. Noi purtroppo abbiamo aspettato finché si poteva, adesso stiamo proseguendo. Comunque risponda pure. Sì, certo, dicevo mi ha colpito eh, i, i primi giorni in cui è uscito il decreto, eh, Gozzi, che è un ex parlamentare della nostra zona ha detto che lui avrebbe raccolto le firme, le, le firme per un referendum aborogativo contro i redditi di cittadinanza. Io penso che questo sia un insulto per le persone appunto, che si trovano in questo momento in difficoltà. L'altro aspetto è che eh, abbiamo ricevuto eh, tante critiche ma molto contraddittorie. Da una parte eh, si dice <coughs> volete lasciare le persone sul divano e dall'altra parte ci dicono che ci sono delle regole troppo restrittive. Non vogliamo lasciare la gente sul divano e quindi bisogna attivarsi, ma le regole restrittive appunto andavano messe per chi vuole fare, vuole fare il furbo. Da una parte ci dicono volete bucare il bilancio dello Stato perché avete messo troppe risorse e dall'altra parte ci dicono la platea è troppo piccola. Ecco, secondo me mi sembrano critiche molto strumentali, forse anche con un po' di invidia perché alcune forze di sinistra forse avrebbero voluto averlo fatto già da anni ma non ci sono riuscite. Qualcosa oggi però diciamo, in inizio di giornata non è andato per il verso giusto perché ricordiamo ci sono stati dei problemi relativi allo speed eh, in modo sì. particolare che è fondamentale per poter presentare le domande. Ecco ci spiego un po' quel che è successo. Sì, in realtà i canali sono tre, uno è tramite il CAF, l'altro tramite la poste e l'altro un fai da te tramite il sito eh, dedicato al quale si accede tramite speed. Speed è diciamo, l'identità digitale che serve appunto per essere riconosciuto eh, dal punto di vista informatico, ci sono tanti gestori eh, di, questo, di questo speed, due eh, che erano mi sembra team e post italiano, sono hanno funzionato da subito, sì. gli altri fino alle 11 di questa mattina hanno avuto qualche problema, ma dalle 11 in avanti il problema si è risolto, il sito sembra che, che funzioni, e non si funzionava già e non ci sono stati, anche qui c'era paura che troppi accessi lo facessero crollare, ma non ho notizie. In realtà c'è tutto il mese di tempo, quindi, quindi insomma, non è e neanche è necessario diluito. accalcarsi esatto. nel primo giorno. Altra cosa, insomma, io faccio un po' la, la controparte in questo caso, giusto. visto che al momento manca. Altra dichiarazione che arriva invece dal responsabile del CAF CISL eh, risale alla giornata di ieri ed erano alcune perplessità in merito a questi moduli. Si parla dei tre diversi moduli per richiedere il reddito di cittadinanza, composti di quattro pagine di spiegazioni e cinque da compilare, dice cioè soprattutto per la comprensione eh, del modulo, considerando appunto che ci saranno anche numerosi immigrati che eh, faranno queste, queste richieste, mh, ci potrebbero essere dei problemi e delle difficoltà. Beh, io penso che la professionalità dei CAF superi facilmente queste difficoltà, del resto anche per compilare un modello Ise, io quest'anno ho il figlio che è andato all'università, ho fatto il modello ISEE, non è semplice compilare anche un modello ISEE, raccogliere tutta la documentazione e tutto quanto, sono andato a un CAF e il CAF è stato in grado di compilare tutto quanto. Io penso che i CAF riusciranno molto bene a superare diciamo, il fatto che prima bisogna impararlo, ma una volta fatti i primi dieci penso che non ci sia nessun tipo di problema. E allora, eh, l'ultimo contributo della puntata di oggi, in questo caso sentiamo un'intervista che abbiamo realizzato telefonicamente in mattinata con Paola Taddei della CISL Romagna. Sentiamo a suo dire quali sono appunto le criticità eh, che si possono registrare in questo, in questo momento. Sentiamo e poi commentiamo insieme. Questi emendamenti che sono in discussione potrebbero cambiare notevolmente quello che sono i requisiti necessari, con rischio poi di avere dei contenziosi perché attualmente noi facciamo la domanda in base a quello che è stato previsto dal decreto che però non è stato ancora convertito in legge. E la cosa che mi preoccupa di più oggi come oggi rispetto a quello che era un sistema precedente che era il REI che... A nostro avviso aveva iniziato a funzionare bene, anche se aveva delle caratteristiche diverse perché in quel caso lì l'Ise era molto più basso per poter accedere, però era un buon meccanismo che era partito ed era partito bene. Qui il rischio più grosso che noi vediamo è che questo diventi un sussidio e non sia invece come noi abbiamo richiesto in tutte eh, le sedi dove c'è eh, l'approccio al tema della povertà, uno strumento che dia invece la capacità di attivare un lavoro, quindi rispetto per la persona che, dà, che ha un contributo ma nello stesso tempo gli viene data la possibilità di integrare e integrarsi nella società attraverso il lavoro se non c'è diciamo la seconda fase di questo reddito di cittadinanza che è uno il sussidio ma l'altro è la proposta di ben tre possibilità di lavoro e questo direi che è il tema che ci preoccupa di più in un territorio come quello riminese dove purtroppo sul tema del lavoro e della qualità del lavoro abbiamo diverse difficoltà ecco. e quindi vedremo come effettivamente questo, questo reddito di cittadinanza verrà eh, implementato, sviluppato in tutte le sue parti, perché per il momento con la domanda è molto eh, munco rispetto alla parte più importante che è okay. quella del lavoro. Bertaglia, alcune sollecitazioni arrivano, insomma, alcuni... Partiamo, andiamo con ordine, all'inizio eh, la Tadei parlava di un rischio di contenziosi, si ritorna sempre al fatto che ancora alcuni emendamenti devono essere approvati, lei ci ha già detto eh, nel corso di trasmissione che eh, ritiene che non ci saranno modifiche sostanziali, però insomma, se vogliamo ribadirlo ulteriormente… Sì, io ritengo appunto che le modifiche non saranno sostanziali, quando sarà approvata in maniera definitiva il modulo sarà aggiornato, ma nel frattempo… Quello che conta è la verifica dell'INPS e l'INPS, quando farà la verifica, lo farà già a decreto aggiornato, ma eventualmente probabilmente verranno chieste delle integrazioni. L'altro aspetto invece sul quale io non concordo molto è quello dell'attivazione verso non attivazione. Il REI, e abbiamo i dati della Regione Emilia-Romagna, non attivava le persone, su 10.000 richieste ne abbiamo circa 2.000 che hanno attivato un percorso eh, presso i centri dell'impiego, quindi anche il REI non era uno strumento che attivava le, le, le persone. L'obiettivo del reddito di cittadinanza è fare meglio del REI e quindi attivare più persone, oltre a, ovviamente a aver allargato la platea. Questo sarà poi quello che dovranno fare i centri dell'impiego, che è il passo successivo e la sfida parte da maggio. Infatti Tadei poi parlava di questo problema legato al lavoro, al fatto anche che poi il lavoro nella realtà riminese a cui lei faceva Cenno, ma insomma un po' anche in altre realtà della Romagna, non è così, così semplice, così come non è semplice quindi attivare nuovi rapporti di lavoro. Sì, il problema è vero, è anche questo, non, non c'è tanta richiesta di lavoro, però ci sono anche secondo me tante imprese che cercano e non trovano, perché non hanno i canali giusti oppure non hanno le persone formate. Quindi un'azienda che cerca un saldatore non sempre trova un saldatore, magari qualcuno che ha fatto un lavoro similare e con un piccolo percorso di formazione è in grado di farlo, sodd soddisferà la richiesta di quell'azienda. La speranza è che qui si innesti un circolo virtuoso, anche perché... Io quello che credo e, ed è veramente quello che penso riuscirà a fare il reddito è quello di è diminuire le disuguaglianze sociali, un paese che ha troppe disuguaglianze sociali fa più fatica a crescere, le disuguaglianze diminuiscono la coesione sociale e fanno eh, più fatica a far crescere un paese, Con, diminuendo le disuguaglianze penso che il nostro paese crescerà meglio e quindi anche quegli obiettivi di crescita saranno centrati e quindi probabilmente aumenterà anche la richiesta di lavoro. Qualche giorno fa leggevo un suo intervento eh, critico nei confronti della giunta regionale, insomma degli esponenti eh, della maggioranza in regione, lei ha detto stanno boicottando, vogliono boicottare il reddito di cittadinanza, ci spieghi cosa era successo? Sì, abbiamo presentato una risoluzione nell'ultima assemblea in cui chiedevamo appunto che la regione si attivasse in maniera forte soprattutto per sostenere lo sforzo di riqualificazione dei centri dell'impiego, la discussione forte e eh, che c'è appunto in questi giorni, soprattutto quella sui navigator, se devono essere regionali, se devono essere centrali, noi chiedavamo alla Giunta l'impegno per uscire da questa impasse e impegnarsi in maniera forte, perché è la Regione poi che gestisce i centri per l'impiego. So anche che l'assessore regionale, comunque, ha partecipato ai tavoli ed è stato anche propositivo. Però la maggioranza, quindi in consiglio invece c'è stato diciamo, un attacco secondo me un po' strumentale al reddito in sé e quindi c'è stato un po' di discussione su questo, un po' i temi che dicevo prima, da una parte ci attaccano perché ci sono, spendiamo troppi soldi ma la platea è troppo piccola, dall'altra parte lasciamo la gente sul divano ma gli mettiamo troppe clausole, la discussione è stata su questo e io non ho concordato ovviamente siamo arrivati a trattare questo argomento nel momento giusto perché è arrivata anche Nadia Rossi diamo il buonasera anche a lei buonasera anche a voi e scusate per il ritardo Abbiamo una decina di minuti, insomma, <ride> possiamo fare un fuoco di fila di, di domande. Non so se ha sentito l'ultimo intervento di Bertani, eh, critico, insomma, ha detto insomma, che a livello eh, regionale il PD un po sta cercando di boicottare o ha cercato di boicottare il reddito di cittadinanza. Non so se vuole eh, rispondere. Beh, eh, intanto parto dicendo che ho ascoltato tutta la trasmissione fin qui e ovviamente le cose che potrei in qualche modo contestare al collega Bertani. Eh... Insomma, ce ne sono, sono numerose, ce ne sono diverse. Per quanto riguarda l'ultimo argomento che è stato affrontato, beh, eh, che dire, eh, per una misura come questa, indubbiamente importante e indubbiamente fondamentale per il contrasto alla povertà del territorio italiano e delle persone purtroppo che si trovano in una situazione eh, di povertà, è, era eh, fondamentale fin da subito iniziare è un percorso di coinvolgimento di tutti gli attori eh, principali che si occupano appunto, di povertà, a iniziare dalle regioni che comunque si occupano di politiche attive sul lavoro, a terminare anche al territorio, rappresentato in questo caso dai comuni con i propri sportelli sociali, ma coinvolgendo indubbiamente tutti, tutto il terzo settore, tutte le associazioni, tutti coloro, e eh, anche il centro dell'impiego, eh, che ad oggi, non ha nessun tipo di informazione, cioè non sa nemmeno se, sarà, se dovrà essere il centro per l'impiego che dovrà chiamare le persone che hanno iniziato il percorso oggi attraverso i CAF, l'Inps telematicamente oppure se saranno le stesse una volta che hanno avuto l'autorizzazione a doversi recare al centro per l'impiego. Quindi disponibilità ce n'è indubbiamente per collaborare. E tra l'altro è stato richiesto e strutturato un tavolo con il Ministro competente, il Ministro Di Maio, insieme a tutti gli assessori delle politiche del lavoro della Regione, proprio per cercare di affrontare le problematiche che poi alla fine riguardano le Regioni e i territori. Quindi poco coinvolgimento c'è stato su questo provvedimento da parte del Movimento. Bertani vuole rispondere? Sì, diciamo, quello, ripeto, quello che dicevo prima, era urgente farlo partire, ma le, poi le parti sociali, tutti gli attori in questi giorni sono state ascoltate durante tutte le audizioni e ognuno poi ha portato il, il suo pensiero e le sue critiche, ma anche le sue proposte. Come Dani si è parlato anche del REI in modo particolare, che diciamo, il reddito di inclusione a livello nazionale. A livello regionale c'era anche stata l'introduzione del RES. Eh, so che sono, sono mh, sistemi, sono sussidi che si assomigliano, però ci vuole spiegare un po' in cosa consisteva il R.E.S. Ma diciamo che inizialmente il R.E.S. era diventata quella politica che la Regione Emilia-Romagna in modo strutturale aveva messo a disposizione delle fasce di delle persone, in fasce di povertà della nostra Regione, che venivano di fatto escluse dal, dal provvedimento nazionale. In seconda battuta, nel momento in cui è stato modificato il provvedimento nazionale, che è stato allargato a tutte le, eh, figure che, eh, tutte le persone che sono ehm, in una, sotto la soglia di, sopra di povertà, eh, ha ampliato il, eh, il contributo che arrivava a livello nazionale. Quindi mh, è stata per noi una misura importante, una misura che voleva dare una risposta, vuole dare, vorrebbe dare una risposta, ma come sappiamo con l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza, cioè decadono tutte le tutta la possibilità di esatto, adozione dei sistemi precedenti a livello nazionale, e voleva dare appunto una risposta importante in questo senso. Cosa dire? Ehm, la Regione Emilia Romagna ha cioè, investito tantissimo su un provvedimento di questo tipo, ha trovato 35 milioni di risorse proprie da aggiungere appunto a quello che già veniva erogato dal livello statale devo dire che nonostante eh, fosse anche una proposta condivisa per esempio da alcuni membri del gruppo 5 Stelle in Regione, perché erano 5 e ora sono 4, se lo si chiede ad ognuno di loro è facile che diano un'interpretazione un diversa rispetto alla bontà o meno della norma regionale. Alla fine comunque in aula si sono astenuti a proposito del eh, voler sostenere eh, assolutamente un qualcosa a contrasto del reddito eh, della, della povertà. Bertani? Aggiungo qualche precisazione, in Regione Emilia Romagna noi presentammo eh, a inizio legislatura già un progetto di legge che chiamavamo reddito di cittadinanza regionale, ovviamente quel progetto di legge, noi siamo minoranza, fu una proposta e che non fu approvata e nacque il res regionale. La prima eh, Proposta, eh, su questa prima proposta noi ci astenemmo perché secondo noi non rispondeva adeguatamente ai bisogni delle persone in difficoltà, tanto che la soglia era troppo bassa, era solo di 3.000 euro di sé. Dopodiché dopo 8 mesi il reddito, il RES regionale fu modificato, quando fu modificato e la soglia passò ai 6.000 euro e fu inserito anche un aspetto un po' più eh, significativo di attivazione che era quello che noi chiedavamo, perché il RES di per sé non prevedeva una vera e propria attivazione dal punto di vista lavorativo, allora votammo a favore e, e visto che sono capogruppo in Regione posso assicurare che questo è il punto di vista del Movimento 5 Stelle regionale. Tranquillizzata? No, no, perché dimentica di dire che i capogruppo cambiano ogni sei mesi? <ride> ogni anno. <ride> ogni anno, quindi in cinque anni quasi ci sono stati cinque capogruppi diversi con idee sostanziali diverse rispetto alle azioni eh, da compiere, da portare avanti e da scegliere sulle quali investire in regione. Comunque, detto questo... Il reddito io... di cittadinanza invece volevo sapere, insomma, ha detto di aver ascoltato anche la par parte precedente della trasmissione, ma cosa non la convince di questo reddito? Ribadisco l'importanza di attuare delle scelte e delle norme a contrasto della povertà e questa si vuole chiamare tale. Io posso dire che quello che apprezzo, lo metto anche tra parentesi o tra virgolette, è indubbiamente il coraggio di averci in voluto investire almeno al momento apparentemente cosa che lo ammetto per quanto riguarda la misura prevista dal Partito Democratico nel momento in cui era governo è stata limitata, ma ovviamente è stata limitata per motivi economici. Cioè, il Movimento 5 Stelle che oggi ha investito per eh, l'anno in corso eh, 7, passa, 7 miliardi e passa di, di euro dovrebbe dire che 2 milioni e mezzo arrivano dal provvedimento Renzi De Gentiloni, quindi arrivano dal REI in realtà e 4 sono stati trovati nella sfera del bilancio statale, gli altri previsti eh, per le annualità successive, quindi 20 e 21 sono ancora da trovare, al momento vengono giustificati con, eh, come copertura con l'aumento dell'aliquota IVA oppure, cosa che comunque è fallita, con la contrattazione a livello europeo, cioè noi ricordiamo che è aumentato il deficit, eh, quindi <ride> c'è un rischio importante quindi un eh, punto interrogativo sulle risorse che devono essere trovate? Un grandissimo punto interrogativo sulle risorse che devono essere trovate. Dopodiché io ho dei forti dubbi anche sull'accelerazione ehm, su cioè, sull che è stato dato a un processo di questo tipo qui che ancora non ha terminato a livello parlamentare il proprio ITER e però oggi già i cittadini, grazie alla disponibilità dei lavoratori, di tutti i CAF dell'Inps, che ci tengo anche a ringraziare personalmente, e possono, ecco i cittadini possono recarsi nei luoghi destinati, predestinati per, per compilare le domande. Domande che una volta che vengono fatte, ecco l'Iter è stato mh, illustrato anche prima dall'operatore eh, dell'ACLI che avete intervistato, eh, ma che io vorrei dire: cioè il, la povertà non è sempre ed esclusivamente eh, una causa eh, che arriva alla gente, alle famiglie, alla persona per mancanza di lavoro. Può essere, mh, possono essere tantissime le motivazioni per cui le persone si trovano in uno stato di povertà, possono essere questioni di salute, possono essere questioni di gestione di famiglia, possono essere questioni eh, di difficoltà particolari e specifiche. Ecco, in questo caso qui si tiene conto, cioè uno è povero, abile, arruolato, io gli trovo il lavoro permesso che si trovi, perché cioè, abbiamo un tema lavoro e dei dati a livello nazionale sia sul, in termini di occupazione sia in termini di investimenti che io, io so, cioè, sono preoccupata, sono preoccupata che tutte queste persone che oggi allegramente e anche in modo mh, fiducioso, con fiducia si sono recate al CAF purtroppo eh, possano essere presto disilluse e tutta questa accelerazione nonostante la disorganizzazione, nonostante il non voler... E non aver eh, voluto coinvolgere sin da subito, al contrario di quello che è accaduto con il REI, che è stato un parto lungo e noi come norma l'abbiamo fatta noi di sinistra eh, quando eravamo al governo, è stato un parto lungo, ma è stato un parto lungo perché prima abbiamo voluto mettere a regime, come dicevo, tutti quegli attori che devono essere coinvolti perché una persona che è uscita dal mercato del lavoro, supponiamo un cinquantenne o cinquantacinquenne, insomma, che esce dal mercato del lavoro vista la crisi, che si deve reinventare, deve comunque mh, seguire un percorso di formazione mh, professionalizzante, anche che possa in qualche modo garantirgli una specificità diversa rispetto a quello che aveva, deve essere preso in carico, deve essere accompagnato, bisogna capire quali sono anche le sue capacità, ecco, lavorare sulle capacità delle persone, a, tut cioè, a tutto fondo, sia per quanto riguarda quelli attivi nel mondo del lavoro, ma anche coinvolgendo le persone che non, eh, per particolari problemi eh, non hanno questo tipo di capacità, però era stata strutturata una task force, la voglio chiamare così, un gruppo da sostegno di persone, di tutte le persone, in modo tale che se non si aveva risposta nel mondo del lavoro comunque si poteva avere diversamente, c'era un'attenzione maggiore, cosa che qui manca. Quindi mi pare anche di capire, lei dice che non è solo il la discriminante lavoro a, fare di una persona, una, a mettere una persona in difficoltà, ci possono essere tutta una serie di altri elementi e in questo caso col reddito di cittadinanza ci si focalizza solo su, sul termine eh, occupazionale. Bertani? Sì, Non sono d'accordo perché appunto come dicevo prima il reddito ha due pilastri, uno quello occupazionale, quindi la formazione e il, grazie anche ai navigator e ai centri dell'impiego e poi l'incrocio di domanda offerta e l'altro è quello del patto di attivazione sociale, cioè chi in questo momento non può essere riattivato dal punto di, dal punto di vista lavorativo viene comunque sostenuto e tutto quel pezzo del RE in realtà non viene buttato via perché i servizi dei comuni vengono finanziati, anzi aumentano le risorse anche per questa, per questa cosa qui. Quindi il, uh, sono contento di quello che diceva comunque anche Nadia perché mi sembra di aver capito che dal punto di vista filosofico ci siamo, cioè è una misura che eh, di per sé è importante come sostegno alla povertà perché ho sentito altri suoi colleghi che invece... Eh, anche dal punto di vista filosofico sono critici, tanto appunto che vogliono raccogliere le firme per abrogare la norma. Poi dal punto di vista dell'applicazione eh, della modulistica o dei tempi possiamo discuterne, ma io ritengo che il lavoro che è stato fatto in questi mesi eh, dietro le quinte, quindi di organizzazione, di eh, messa eh, in comune fra le poste e eh, l'Inps, e i centri per l'impiego e i tavoli fatti con la Regione, sia un lavoro che darà i suoi frutti e che sta cominciando già da oggi a darli. Oh sì. Io mi chiedo come verranno attivati i comuni, in, qualche, in che modo, in che termini, per riuscire a dare le risposte che diceva prima il consigliere Bertani. E dice che ci sono tante risorse, cioè parto dall'annuncio del governo, a eh, parte che è annunciato a settembre dal balcone, che, che hanno abolito, avevano già abolito la povertà soltanto annunciandola. E vog, vorrei capire dal, dal consigliere Bertani quali saranno poi e quando arriveranno le risorse per poter strutturare e migliorare i nostri centri per l'impiego perché noi siamo abituati ad oggi con questo governo ad una mera ed esclusiva propaganda politica di annunci finalizzati a mh, consensi elettorali che ahimè non vanno nel senso del 5 stelle ma bensì c'è chi sta cercando di prosciugare un pochettino tutto il serbatoio e ci sta riuscendo anche bene a discapito eh, delle politiche anche no, che, ci sta, che ci stiamo in qualche modo eh, sulle quali ci stiamo in qualche modo confrontando adesso e i navigator mh, chi sono, quanti saranno ancora non si capisce non si capisce chi dovranno essere io non credo che, possano essere, che possa essere chiunque io credo che queste persone che dovranno intanto avere un contratto Coco. Co, co che va bene, 24, va bene insomma lascio a voi l'interpretazione con una durata di 24 mesi a parte che rischiano di essere più poveri una volta finito quel tipo di attività di, di, di quelli che accompagnano alla ricerca di un lavoro, ma per fare questo tipo di, eh, di attività occorre una formazione, cioè occorre, non basta prendere una persona mh, qualsiasi che eh, abbia bisogno di lavorare, assumerla, assumerla con, mh, concedergli un contratto di collaborazione continuativo e, e dirgli che deve accompagnare queste persone alla ricerca del lavoro. Cioè, è necessario parlare con la gente, approfondire quelli che sono i disagi, Formazione. cercare di capire... Ma certo, cioè, se vogliamo eh, portare in fondo... Abbiamo in parte già affrontato il tema prima, ma sentiamo di nuovo la risposta di Bertani anche perché ci resta un minutino di, di trasmissione, quindi sì. andiamo a sintetizzare gli ultimi temi. Per quanto riguarda appunto il finanziamento, eh, erano previsti 130 milioni di euro per sostenere i servizi sociali che faranno la parte di attivazione sociale, nel bilancio di quest'anno ce ne sono 350, quest'altro anno ce ne sono 590, quindi si prevede appunto di sostenere i servizi sociali. Per quanto riguarda i, le assunzioni nei centri per l'impiego, ne sono previsti 4.000 a carico delle regioni e gli vengono dati i fondi e sono previsti 6.000 eh, acquisiti tramite AMPAL. Qui c'è ancora appunto una discussione con le regioni perché le regioni dicono che ci servono più eh, impiegati ma velocemente e la soluzione proposta eh, da Di Maio è quello, li assumiamo noi con un contratto a tempo determinato dopodiché le regioni avranno tutto il tempo di fare i concorsi per eventualmente se ne hanno necessità riassorbirli perché ci sono regioni come la nostra in cui c'entra per l'impiego pur funzionando diciamo, ad un livello non eccelso, sono abbastanza strutturati e regioni che non sono assolutamente strutturate, tanto che quando si è cominciato a ragionare di, di reddito di cittadinanza, le regioni cominciavano a dire non ce la faremo mai perché i centri per l'impiego non sono strutturati, quindi che si decidano o non sono strutturati, gli diamo i 6.000 navigator oppure sono strutturati e non ne hanno bisogno. L'ultima battuta la lasciamo a Nadia Rossi. Io vorrei sottolineare la preoccupazione comunque di una manovra di questo tipo qui che eh, come dicevo ha visto un'accelerazione importante nonostante ancora non sia mh, terminato l'iter in Parlamento e non vorrei, eh, cosa che non posso ovviamente evitare di pensare, possa essere una manovra tale che eh, diciamo riesca a derogare rapidamente il maggior numero possibile di contributi, anche a prescindere da qualunque azione di inserimento lavorativo eh, possa essere, possa essere insomma, in, eh, indirizzato il, il soggetto che ne fa richiesta, M nei prossimi mesi più che mai, quindi più che di interventi eh, di attivazione eh, esistesse proprio una, come dire, una distribuzione a pioggia di, di risorse, ricordiamoci che siamo in prossimità di una campagna elettorale che riguarda le nostre amministrazioni e anche la comunità europea, quindi per l'Europa e per l'amministrazione dei comuni, prima ancora di riuscire a vedere se eh, si riesce a mettere in campo, se riesce a partire, memoria anche dell'esperienza del REI che comunque non è stata semplice, è stata comunque macchinosa anche se mh, è partita coinvolgendo tutti, qui si parte senza coinvolgere, perciò bisogna a ritroso rifare tutto quanto un lavoro che rischia come dicevo di illudere a breve le persone perché magari si vedranno erogare dei finanziamenti ma che eh, non eh, saranno dei finanziamenti utili per farli uscire dal, dalla fascia di povertà che è quello che ovviamente a noi sta più a cuore. Siamo arrivati in conclusione, e io ringrazio Andrea Bertani del Movimento 5 Stelle, Nadia Rossi del Partito Grazie Democratico, noi, speriamo di, di aver fatto un pochino di chiarezza sul reddito di cittadinanza, naturalmente se ne parlerà ancora tanto, noi ci ritroviamo la prossima settimana.